Bye. Ciao a tutti e bentornati qua in uh, un nuovo episodio di Noverhead Minecraft Studios. Sì, esatto. Con <ride> uh, Noveretri Studios allora, Noveretri Studios per la natura, sto già. Oggi genere. andiamo a vedere un evento epocale che è successo, una roba stranissima, una roba di un altro mondo, quindi. Quasi ci alieno, insomma. E andiamo a scoprire cos'è sta roba qua. Primi, le, le prima distruzioni sì, no. e quello lì chi è? Ho... ascolta ho visto che ci sono dei nuovi commenti ho visto che c'è sì, abbiamo... c'è attività nel canale mi piace che sia attività abbiamo raggiunto il traguardo dei La metà. 45 iscritti sì. e inizia ad esserci qualche commento Alcuni commenti non si capiscono e altri sì. Quindi prossimamente uscirà anche forse il diciannovesimo episodio serie di Minecraft che deve ancora uscire. Poi inizieremo di nuovo con la serie di come sopravvivere. E a dicembre uscirà The River of Blood 3. Eh, parlando di The River of Blood puoi darci qualche, qualche anteprima diciamo. È ancora tutto un mistero. È ancora un mistero. Dovrete scoprirlo guardando la serie dici qualcosa qualche piccola che siamo in tanti stavolta ah tanti e bene attrezzati stiamo andando a vedere di preciso eh. allora stiamo andando a vedere una roba che non si è mai vista prima e sono dei strani filamenti rossi apparsi lungo una riva e cerchiamo di scoprire cosa sono gli anni a ah. Li guarderemo, cercheremo... Preleveremo move, un campione? Preleveremo forse un campione, se riusciamo. E, e la classificheremo, insomma. Esatto, poi vi faremo sapere cos'è, se non sappiamo cos'è, ditecelo voi. Nei commenti, Nei magari. Nei commenti, sì, scrivete i commenti con scritto questo è questo e a voi libera scelta di ricerca. Andiamo. Andiamo a vedere, dai. Abbiamo trovato questa cartina che ci illustra tutto il nostro areale. Allora, noi siamo qua, in questo punto qua e dobbiamo andare qui, quindi abbiamo ancora pochi metri e Adesso dove fare. ci troviamo più o meno? No, adesso più o meno siamo in questo puntino qua, qua dove c'è questa lineetta qua, così. Dobbiamo mm. arrivare qua dove c'è quel fenomeno lì, in questa zona si trovano molte piante tra cui abbiamo maggiormente il salice bianco con cui si abbattono per fare parecchie cose tipo legname, carta, roba del genere, e il nero. Che Quello che fa con le bacchette strane lì. Decoro. No, non fa bacchette Così? No. Sono, sono quelli che fanno i ciuffi poi quei perumini bianchi. Ah, quelli che danno fastidio d'estate, insomma, che sei Severza? No, non è mia che è lì. Ah. Quindi, ah. queste sono le piante del nostra area, adesso allora, spaccata la bacchetta, chi se la frega? Questi sono tutti le... gli spostamenti del fiume fatti nei vari anni, dal 1981 al 2015. E quindi andiamo, eh, vediamo adesso dove andare, andiamo a vedere questo fenomeno. Andiamo, allora siamo arrivati sul posto. Allora, qua abbiamo l'evento. Guardate lì, ok. Qua è uno strapiombo e si scivola. Praticamente c'è quella strana cosa lì che non sappiamo cosa sia. A vista così potrebbero essere assomigliare tipo a radici oppure delle alghe rosse. È una cosa molto strana e non abbiamo la minima idea di cosa sia. Partono tutte da un punto là sotto, quindi potrebbero essere le radici di questo salice, di questo salice pioppo. Salice pioppo. Cos'è successo qua? Cioè. Abbiamo un esempio di salice pioppo, un salice unito a un piop, potrebbe essere le radici di una di queste due qua, non ho idea di chi, oppure delle aighe, oppure potrebbe essere un organismo alieno che vuole distruggerci, quindi non lo sappiamo neanche noi. Quindi... Andremo a prelevarlo, vai più da vicino o stiamo qua? Stiamo qua perché dopo non si riesce più a salire, però... Vi assicuro che. dobbiamo prendere un campione, dai, man. Vediamo che prende un campione, sì, dai, adesso vediamo e. Vi facciamo sapere appena prendiamo il campione Pio, <sussurra> non l'era mia a sotto. che si, sì, che so. Cogliete qua. No, adesso... no, cosa sto? Con le mani sulle erce come la merda. Te. te le porto su vabbè prendi inquadra da vicino ah. eccole lì queste sono le alghe radici, radici alghe, quello che è. Adesso proveremo a prenderne un campione e esaminarlo. E mondito un campione, no metà pianta. No. Nota. Eh, Dammela, ma... Eh, ecco. No. Uh, ok, ce l'abbiamo fatta con qualche difficoltà. Allora, questa è il, la cosa, l'incriminata a guardarle così da vicino sembrano proprio delle radici guardate questo bellissimo esemplare sembra proprio una radice di salice con la punta dove cresce le varie radichette per assorbire i nutrienti quindi l'incriminato probabilmente è questa pianta qua e perché è diventata rossa è diventata rossa perché ha un colore esposto alla luce e quindi per evitare di bruciarsi attua questo metodo per evitare appunto di bruciarsi e rovinarsi come vedete qua si vedono già i punti dove sta crescendo quindi più chiaro la parte più nuova e la parte più scura interna è quella più vecchia diciamo quindi possiamo dedurre praticamente ogni anno Abbiamo queste formazioni qua, sì, la, è una radice di quest'albero e è un periodo unico e si forma solo in questo periodo dell'anno. Non lo vedrete mai perché c'è un periodo che è questo appunto dove le radici continuano a crescere e essendo vicino all'acqua queste sono uscite il terreno e si sono arrivate, sono arrivate fino all'acqua. Poi queste qua comunque moriranno e l'anno prossimo in questo periodo ci sarà. Che periodo è? è il periodo di novembre e dicembre quindi in autunno quindi eh, se volete ammirare anche voi queste formazioni naturali di che paragonabili a praticamente un clima di un terzo tipo praticamente perché è una roba fuori dal comune dovete venire lungo un fiume dove ci sono maggiormente dei salici e guardare attentamente lungo la riva in questo periodo quindi eh, per oggi è tutto vi lasciamo con una bella immagine di queste alghe qua, e del paesaggio, e del paesaggio qua attorno. E' la, la, la chiusura! ok Allora, per questo è tutto, vi salutiamo, un saluto elettrizzante dal vostro nuovo Electric Studio, bella, ciao!